un blu cielo per liberi gabbiani enormi file di alberi blu cielo Poi bicchieri senza disesserci, con parole senza risponderci, ma dovunque sarai io non ti scordo. pianti di notte svegliami quando trovi parole cercami perché chiunque sarai non Dio?